2018 e i barra rovesciata l, d, di chiocciola o barrata o con con accento grave a con con accento acuto. v barra verticale t 2018 e copyright news 1. i barra rovesciata l chiocciola d, d. 10 barra verticale dollaro a condieresi 5 u condieresi barra verticale grado m et islandese 1 u condieresi yen et islandese 32 o e a l u condieresi a con con accento acuto y con accento acuto t o con accento circonflesso 8 a condieresi. P esponente 1-0. T11-2 T, barra 2 t con dieresi di A con, con accento acuto chiocciola T con dieresi A con, con accento acuto y con accento acuto chiocciola e lunga TBC, e lunga TBC 2 barra verticale micro TY con accento acuto a con dieresi a con dieresi. T a barra verticale O barrata E minore di Io E N con dieresi A a con, con accento acuto di T4. I barra rovesciata L chiocciola D, D. 4. Barra rovesciata U con dieresi X barra verticale X con accento circonflesso chiocciola X P, A con dieresi O barrata negazione U con dieresi grado A con dieresi. 4. Barra uguale.